eccoci di nuovo in onda spettatori di Le Fonti TV per la terza parte di questo nostro Buongiorno Borsa che come vi ho preannunciato prima del break pubblicitario dedicheremo eh, a una fotografia eh, del momento statunitense grazie all'intervento in diretta del nostro eh, Jean Ergas, eh, una vera e propria sentinella, lo definirei così, eh, preparatissimo sempre eh, sul fronte economico e eh, lo abbiamo disturbato addirittura alle 5.30 del mattino di... New York per avere proprio le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, anche dagli States. Io ti saluto, e naturalmente ti ringrazio, Gian per essere ancora qui con noi. Perfetto, guarda, veramente sono io che ringrazio a voi, sempre un grandissimo cielo, grandissimo onore, stupendo svegliarsi così piacevole e frangente. <ride> Bene Gian, dobbiamo commentare veramente tante eh, notizie, Beh, innanzitutto ovviamente immagino che tu stia dando un'occhiata anche a eh, quello che sta succedendo nella mattinata europea sui movimenti degli indici eh, che sono mm. in rosso in questo eh, momento, lo esatto. vediamo proprio attraverso anche i nostri grafici, il Mib che perde in questo momento lo 0,66% eh, in area 27.072, perde anche il DAX meno 0,55%, mm. eh, il Cacarane, l'indice europeo che in questo momento performa peggio almeno 0,76% e abbiamo messo in relazione eh, questi numeri negativi con il riaffacciarsi eh, delle turbulenze che riguardano il settore eh, bancario e che rappresentano ecco, eh, una grossa fetta del nostro eh, Mib, i titoli appunto legati al settore bancario, ma è una, qualcosa che è di estrema attualità anche negli States perché eh, fa notizia proprio la fuga di depositi ancora da Flore Republic Bank che pone ancora il punto interrogativo sulla tenuta eh, del settore. Se ecco eh, tutto quello che speravamo di averci lasciato alle spalle dopo la crisi eh, di marzo, in realtà torna ad affacciarsi ancora. Gian, qual è il punto? Ma io credo che il punto sia estremamente semplice, noi abbiamo mai creduto in questa storia di First Republic, non abbiamo mai creduto effettivamente che First Republic possa essere salvata tramite un'iniezione di liquidità, quando chiaramente il problema è la liquidità è il capitale. Ossia farei un paragone estremamente semplice, che sono un grande sempliciotto, Secondo me una banca è come una macchina, un'automobile a questo punto. la liquidità può essere il carburante, ma la macchina ha bisogno anche del capitale, che è chiaramente il paraurti. Ossia, e qui non c'è stato il paraurti, estremamente semplice. Questa banca è diventata una specie di funzione veicolare con questo deposito di 30 miliardi da parte di questo gruppo consultivo di banche che gentilmente hanno detto beh, su un, un suggerimento tra virgolette della signora Iele vediamo di dare una mano quello che trovo molto interessante in questa storia per esempio queste banche poi viene riportato qui sulla stampa statunitense hanno costituito una riserva a perdite ossia a rischio a fronte del loro deposito nel First Republic dunque questo già all'epoca mi fece capire che qui tutto rosio non era allora com'è la situazione attualmente ossia è sistemica o non è sistemica per noi vediamo una First Republic innanzitutto che è una strategia il dominante, è che di non farsi rilevare dalla FDIC, però questo è estremamente importante, noi crediamo che la soluzione qui non sarà più la soluzione privata di una vendita a un gruppo di privati, ma sarà una soluzione tipo SVB, Silicon Valley Bank, forse di Capital Line, con un grosso appoggio da parte del governo statunitense, con un grosso appoggio da parte della FDIC e dovranno fare molta attenzione effettivamente di non farsi vedere che stanno salvando i super ricchi. Questo è molto importante, uh -huh. cioè, è tutto lì il discorso, questo è un discorso politico, non è un discorso economico negli Stati Uniti. Per il momento noi questa crisi a livello proprio statunitense non la vediamo sistemica, nel senso che vediamo che tutto il sistema crolla, abbiamo visto anche i risultati di PacWest, che è un altro gruppo simile che sono stati positivi, il titolo è salito vediamo quanto dura però vediamo chiaramente una situazione molto difficile per il gruppo First Republic dove loro adesso avendo venduto il loro portafoglio obbligazionario ha riportato grosse perdite hanno avuto bisogno di 30 miliardi di liquidità per rimborsare i depositanti che ancora vogliono i loro soldi perché era chiaro che questa fuga di deposito non sarebbe cessata Dico, adesso venderemo degli asset che abbiamo che sono questi prestiti, questi mutui che avevano concesso ma il problema è che così la loro testardaggine costoro a cui non darei da gestire neanche un banchetto Proprio della porchetta, come da Roma a riccia, o se a quello che vogliono fare, vogliono vendere questi mutui che però hanno delle caratteristiche molto peculiari, che per esempio, per 10 anni non c'è rimborso di capitale. Cosa facevano costoro? Costoro attiravano questi grossi clienti per la gestione del portafoglio, li attiravano anche per forse fare trading o delle operazioni insite, diciamo, al loro venture capital. E in più gli davano, così come il contentino, come esca, questo prestito decennale o anche biennale, però senza rimborso di capitale. Allora a quel punto, cosa succede? Che anche se questo prestito è performing e viene rimborsato da parte di interessi, non lo puoi negoziare. Dunque, questo è stato chiaramente, ossia più che una crisi bancaria, qui siamo davanti a una crisi di massiccia incompetenza da parte di moltissime persone che mai avrebbero dovuto essere abilitate alla gestione di un istituto bancario. Chiaro, che loro stanno chiaro, gestendo sì. un istituto bancario come se fosse un portfolio manager, una specie di hedge fund a spese chiaramente della popolazione americana che alla fine dovrà subire il rincaro dei costi. Molto semplice questo discorso ecco Qui, secondo Gianna, noi non stiamo visto, andando avanti. Eh, visto che le, le banche di, di medie dimensioni negli Stessi sono quelle che poi risultano più attive nel finanziare l'economia reale, ci potrebbero essere a questo punto dei contraccolpi mm -hmm. eh, sul PIL americano se appunto il sistema desse ancora dei segnali di scricchiolio? Ma io credo che si potrebbero essere segnali in ogni caso, no, de, per, perché un, per un motivo, anche prima di questa crisi, per un motivo estremamente semplice, quando salgono i tassi di interesse ci sono i debitori, direi quelli marginali, che non sono più a rimborsare, dunque sì. non ci neanche la crisi bancaria dal punto di vista semisistemico. Ossia, se io vedo che c'è un aumento forte dei tassi di interesse, io ho concesso mutui a tasso fluttuante, io devo aggiustare il tasso di questi mutui, allora è estremamente semplice quello che succede: c'è chi non riesce a pagare, se chi non riesce a pagare chiaramente il credito diventa non esigibile da aumentare la base capitale a fronte di un credito non esigibile, non performing, a quel punto succede o meno cash flow o forse anche sezioni particolari tipo queste banche qui meno depositi che arrivano per colmare e in più chiaramente non posso concedere altro credito perché c'è un intaccamento alla crescita del capitale estremamente semplice, questo anche precedeva secondo me tutto questo discorso su questa crisi sistemica gestita da questi imbecilli, scusate questa prima, perché veramente qui sono le grosse inchieste come mai furono abilitate queste persone alla gestione di, di, di credito allora passiamo subito al punto il vero punto secondo noi punto che può essere estremamente forte e potente quindi gli stati uniti sì certo loro potrebbero ridurre il credito noi avrebbero fatto lo stesso ma ricordiamoci non tutte le banche sono fatte uguali non tutte le banche hanno le stesse esposizioni e ricordiamoci anche due punti uno ci sono le grosse banche americane che finanziano tantissimo e lì il grande credit crunch non lo vediamo ancora sì, qui stiamo usando delle parole in maniera molto flessibile credit crunch credit squeeze ossia stretta creditizia, però la vera stretta creditizia qui avviene quando le grosse banche uh -huh. cominciano a restringere il credito, anche per cominciano a restringere il credito interbancario e dunque provocando un'altra ripercussione un'altra conseguenza quello che noi vediamo di molto grave qui negli Stati Uniti non, dico, non voglio sottovalutare è il fatto che sono i commercial real estate loans che c'è tutto un settore immobiliare che è quello degli uffici per esempio o, sì. o scopi commerciali dove queste banche sono fortissime e dove sul portafoglio in aggregato in media hanno il 40% della loro esposizione ossia creditizia questo è un settore che va malissimo gli uffici sono scesi del 20% il cash flow scende, la gente fa work from home, fra smart working, fra remote working, questi crediti normalmente vengono rifinanziati su base annuale, siamo alle disposizioni che sono 2,3, mi in totale 2,5-3 trilioni di dollari su questo settore, di cui un trilione dovrebbe essere rifinanziato quest'anno a breve termine, allora è lì il vero problema, perché il vero discorso è che quali sono i crediti che hanno il portafoglio? Sono questi, questi adesso dicono che sono crediti criticati, ma secondo me ci vorrà molto poco se poi i tassi dovessero continuare a salire e questi uffici non si riempiono finché si comincia a vedere delle magagne. Noi stiamo già vedendo alcune banche che stanno aumentando gli accantonamenti per crediti potenziali in sofferenza su questo settore e dunque qui tutto il discorso, il discorso delle banche americane continua a girare intorno a questo settore alcune banche che poi non si già comportano da banche ma da gestori patrimoniali però soggette a istituzioni a regolamentazione bancaria e qui c'è una situazione molto grossa, cioè il credit crunch secondo me mi sembra il minore dei problemi, uh -huh. ci sarà in ogni caso, c'è sempre in ogni caso la situazione del credito in una situazione di recessione perché il rischio sale, però ricordiamoci due cose, uno non tutte le banche sono fatte uguali e Due. secondo me ci sono ancora molto cash in giro e dunque molte grosse società non hanno bisogno di finanziamento noi abbiamo ancora visto una crisi di grande liquidità sulla grande impresa americana. Okay, americane chiarissimo. Certo, per... chiarissimo Gian abbiamo analizzato quindi le ombre, le potenziali ombre che riguardano il settore bancario dobbiamo analizzare invece le luci che arrivano eh, dai conti delle big track eh, dalle mm. trimestrali ecco, di Alphabet e di Microsoft eh, che hanno sottolineato Sorpreso, eh, riportando in sostanza dei risultati migliori rispetto alle attese. Naturalmente ecco, questi colossi eh, che eh, concentrano ecco, gran parte poi del, del mercato azionario del Nasdaq eh, mm. dimostrano che eh, con proprio, ecco, la, la loro grandezza riescono a superare anche i momenti di crisi e di difficoltà. Che indicazioni ci danno ecco, i eh, risultati delle trimestrali, in particolar modo di questo settore Gian? Ma io credo che sia estremamente semplice, ricordiamoci cos'è il tech. Il tech innanzitutto, è un peso molto forte, cioè, enorme nel mercato. Dunque, se il tech va bene, il mercato va bene. Il tech, secondo me, non è mai stato veramente a breve termine un indicatore economico estremamente forte. Il tech ha una funzione, direi molto semplicemente, che è trasformativa del ciclo economico a lungo termine. Dunque, il tech cosa diventa? Il tech diventa il ciclo lungo, siamo chiaramente, ossia che può aiutare, ma non può cambiare il short cycle dunque il famoso long cycle ciclo lungo e ciclo breve questo è estremamente importante noi parliamo di recessione dal punto di vista economico non stiamo parlando del tech stiamo parlando di aziende più tradizionali ossia cosa è successo qui nel tech quello che ci aspettavamo anche noi gli analisti effettivamente seguono proprio questo settore è molto semplice che è una possibile sorpresa abbiamo detto positiva perché quello che succedeva è che sì, le società riducono gli effettivi in parte dunque forse non c'è più questa cosa che tutti devono avere due computer dunque non c'è più questo aumento incrementale però quello che c'era è però che il volume dei dati nel mondo sta aumentando o se io parlo con molte persone che hanno imprese da quando c'è la tecnologia più avanzata avete o meno data flow o più data flow tantissimo data flow dunque da qualche parte deve essere immagazzinato, ha questo enorme importo, enorme volume e lì c'è il cloud se andiamo a vedere, effettivamente non sono più servizi tradizionali, ma stanno giocando sul cloud. Dunque io credo che qui effettivamente il tech si stia un po' diciamo così riassestando, sta cercando altre strade, sta cercando la artificial intelligence, sta cercando il cloud, ma io non direi a questo punto perché c'è un tech forte effettivamente che qui si possa evitare un lieve declino dell'economia. Dell dell Ricordiamo secondo noi il tech non è ghostbuster, ossia tipo antirecessione, mm. no, il tech non è anti recessione, il tech è la trasformazione a lungo termine del sistema sia negli Stati Uniti che globale. Però qui c'è proprio un problema secondo noi di capire, ossia per quello che voglio, sia estremamente importante, io forse un po' meno, se siamo dinanzi a un forte rallentamento o no. Ma non sarà il tech a fare il discorso, quello che bisogna guardare secondo me sono grosse società tradizionali, sono il volume degli scambi cross border. Così essere molto interessanti, sebbene UPS è preso una grossa patosta, però su un earnings miss, ossia su un diciamo ottemperamento diciamo, a queste aspettese anche piuttosto alte, in questo caso degli azionisti. Ma il tech tiene, il tech è anche cash positive, e dunque non è che da lì scaturisca, secondo me, il fallimento del sistema o una crisi sistemica. Chiaro, chiaro Gian. Ecco, Hai eh, citato una parola chiave, artificial intelligence, l'intelligenza artificiale, mm. che dovremmo vedere quali effetti avrà poi anche sull'automazione del lavoro e sui posti di lavoro. Per ora so. il, ecco, il grado uh, occupazionale negli States comunque si mantiene a livelli elevati e anche l'economia sì. dà segni comunque di solidità, anche se ovviamente qualche uh, prima incertezza incomincia ad affacciarsi. Abbiamo visto le vendite al dettaglio uh, in calo così come in calo la fiducia dei consumatori. Comunque ecco, possiamo dire che ancora manca una forte componente recessiva negli States, il che eh, lascia eh, degli ampi margini eh, di manovra a Jay Powell, alla Fed e quindi io ti chiedo, ecco, in previsione naturalmente della prossima eh, seduta, eh, cosa ci dobbiamo aspettare eh, che questa stretta monetaria prosegua e per quanto tempo? Allora, io credo che effettivamente si questi avvenimenti bancari, quelli che chiamano banking events, questo è assolutamente vero. Io credo che Jay Paolo a questo punto guarda la situazione on the ground, la situazione spot, non sarà a guardare quello che può o non può fare l'artificial intelligence tra 5-6 anni, che chiaramente è l'oggetto oggetto di forte dibattito. Allora, spariamo dall'anca, io penso che faccia 25 punti base… Okay. Il dato è ancora una ciaola parte, potrei benissimo sbagliarmi, può succedere di tutto, ma io a questo punto penso a 25 punti base. Un mercato al lavoro che forse non è fortissimo ma in termini assoluti permane forte, un'inflazione che non dà grossi segni di scomparire mm. e stiamo arrivando al nocciolo duro dell'inflazione che sono anche le attese inflattive. Ricordiamoci le varie fasi di inflazione, tipo le quattro stagioni di Vivaldi. Abbiamo la prima fase che è la fase che è stata quella di forza dell'energia e delle materie prime, poi abbiamo le ripercussioni anche che tengono il rifornimento su Goods, proprio tattili, e poi abbiamo una situazione in cui si passa ai servizi e poi c'è la fase dove diciamo, abbiamo superato i servizi, dove i prezzi sono già alti e tutto viene alimentato proprio dalle attese inflative dei consumatori. E siamo lì a questo punto, secondo me, dunque lui dovrà agire proprio contro questa specie di... Ossia, Nemico, non dico che si nasconde, ma che è molto difficile così, da individuare, e dovranno alzare i tassi. Loro diranno: Guardate, questo è un grosso messaggio. Qui stiamo alzando i tassi, qui ridurremo questa inflazione. Ci sarà anche un po' da penare, però bisogna andare avanti. E loro, secondo me, andranno al 5-25% di uh -huh. range a questo punto, e forse poi si fermeranno e poi si guarderanno in giro. E credo anche che loro non abbiano più molta paura la crisi bancaria, perché il peggio della crisi bancaria era quando abbiamo avuto in simultanea il crack di Credit Suisse e le turbulenze nel sistema americano che hanno portato chiaramente a questo utilizzo di questi fondi d'emergenza. Ricordiamoci che noi siamo sempre, sempre molto scettici su questa storia della fine della banking crisis statunitense noi guardavamo un altro dato che erano chiaramente questi prelievi del tasso di, del di sconto più linee d'emergenza più FHLB che è un altro fondo che viene messo a disposizione delle banche e siamo arrivati a sopra mezzo trilione di dollari di finanziamento speciale. Abbiamo superato, l'abbiamo anche detto più volte, tutti le emittenti, il livello raggiunto durante la grande crisi finanziaria. Dunque, qui serpeggia lo scontento, loro lo sanno, ma il mercato dice che qui c'è un intervento sovrano che poi, alla fine, ci sarà. Il motivo per cui la borsa non è crollata la borsa sta lavorando sulla premessa che qui interverrà il ministero del tesoro. Ricordiamoci: qui c'è Federal Reserve, FDIC. Per il vero gioco, o se c'entra avanti qui il capo canoniere capo uh -huh. è la IL. E quando si muove la IL, a quel punto, come quando arriva la squadra omicidi? Non so, sai <ride> che è una cosa molto grave e sarà lì il discorso. Io ho giusto dire qualcosa sulle banche, forse in Europa, ho parlato. Certo ci sono ancora delle pressioni da tutte le parti perché due motivi secondo noi, uno chiaramente la gente ha un po' paura della soluzione statunitense, chissà cosa c'è o non c'è e due c'è un altro fatto molto semplice che molte di queste banche non si aspettavano impennata così veloce dei tassi di interesse che potesse portare a delle svalutazioni forse ancora non iscritte a bilancio nel loro portafoglio obbligazionario, del scricchiolio, anche tutta una serie di transazioni che hanno fatto sui derivati, ricordiamocelo, e dunque lì chiaramente c'è ancora qualcosa gatta che cova, secondo me, e sentiremo ancora parlare di certi istituti. Ecco, eh, tra l'altro ecco, bellissima l'immagine ecco, della Yellen come bomber eh, del, del sì, sistema sì, americano, sì, il capocannoniere. Eh, sì, sì, sì. E, eh, Gian ecco tu hai citato un problema chiave che è quello <coughs> dell'inflazione che cala, meno eh, delle aspettative, meno mm. delle attese, nonostante questo in realtà lo possiamo dire soprattutto per l'Europa, la medicina ormai è un po' che viene eh, somministrata, no? eppure non sì. ha ecco, gli effetti che eh, tutti si aspettano comunque il calo sì c'è, ma è meno evidente, è più lento sì. del previsto, Ecco, come mai eh, gli effetti della medicina tardano così a farsi vedere? Ma sono due motivi estremamente semplici, il primo è secondo me, che qui c'è questa corporation, c'è cioè questa economia che è ancora molto forte, perché questa economia è ancora molto forte no, l'economia americana si indebolisce io voglio stick per qui e fare i miei discorsi tipo John Wayne chiaramente, il discorso. però chiaramente qui abbiamo una situazione in cui c'è ancora un trilione di risparmio superiore a quello che fu all'inizio della pandemia durante la famosa epoca dell'oro del Presidente Trump, ossia questi americani dopo tre anni di pandemia un anno di guerra in Ucraina, 500 milioni punti base praticamente di aumento dei tassi e qui sono ancora seduti su un porcellino che è un trilione di dollari e lo stanno ancora spendendo. Il grande rebus sarà fino a quando loro effettivamente continueranno a spendere o non spendere. Questo è il c'è moltissimo cash secondo me uh -huh. in giro, estremamente uh -huh. semplice. Poi c'è anche una domanda diciamo così un po' arretrata di certi beni, per esempio le macchine, allora, la gente dice io ho questo cash, lo spendo, però posso anche avere il cash e non spenderlo, è una cosa trappola da liquidità. Qui non siamo ancora alla trappola della liquidità, questo è estremamente semplice, ossia dunque questa economia continua a pistare secondo me e poi c'è un mercato del lavoro che è estremamente forte mm. e questo fa sì che ci fosse anche l'inflazione dal punto di vista salariale, ma ha creato anche moltissimi, ossia moltissime buste paga, dunque abbiamo un'economia che è sorretta da un cash accumulato, un cash che arriva, che sono le buste paga, e in più una domanda arretrata, e poi le banche che chiaramente hanno finanziato molte imprese, i tassi non sono stati rivisti, a delle condizioni molto favorevoli. Ricordiamoci che ci sono molte imprese che hanno ancora un pricing power molto forte, perché hanno un pricing power molto forte? Perché la gente paga, la gente come dice ma perché i prezzi salgono? Perché c'è chi è disposto a pagarli? È estremamente semplice, è un discorso veramente dal secondo elementare, quaderno di seconda con le righe grosse, mm. perché qui vediamo sì. anche per esempio i prezzi dei biglietti aerei oggi per fare un viaggio negli Stati Uniti o andare in Europa ha bisogno di un fondo o di un prezzo del Fondo Monetario Internazionale ossia conoscevo ieri una mia amica il biglietto economy conta come quello business 4 anni fa perché la gente li paga? Perché i soldi ce li ha, questo è tutto cash, è molto difficile drenare il cash in queste situazioni, ricordiamoci anche che c'è molto cash ancora accumulato in in certe riserve diciamo tipo M2 che sono i titoli azionari che molti hanno ottenuto, con tutto questo Sturmundrang, direi del romanticismo tedesco, siamo ancora a 17.17% 17 sotto il peak, ossia siamo ancora a livelli in assoluto molto alti per investitori a lungo termine, ricordiamocelo, qui c'è molto ancora da liquefare, secondo me sarà dura, perché la gente continua a spendere qui, eh sì, eh sì sì no certo eh, non è facile il compito a questo punto delle banche centrali proprio di trovare un mm. equilibrio eh, tra mm. i, i vari fattori. Eh, per l'ultima domanda Gianni io eh, ti chiedo di fare un passo indietro alla settimana scorsa perché c'è un dato che è uscito un dato interessante che dobbiamo commentare perché qua eh, rientra in gioco anche la Cina e in particolar modo il PIL no, che è aumentato sopra le attese Chiaro. dal 2,9 al 4,5%. Ecco possiamo mm. dire che questa eh, Presa significativa della, della Cina, del Pil Cinese, un'economia che torna a correre, può rappresentare una sorta di polizza assicurativa contro la recessione globale o da sola non basta? Ma io credo che effettivamente sia sicuramente un aiuto. Ricordiamoci però che il Pil Cinese è sempre di più concentrato internamente, a un circuito chiuso. Speriamo che non sia un short circuito, un circuito dove poi salta tutto effettivamente diffusibile. Io spero di no. Certamente è positivo. È certamente positivo perché c'è sempre un flusso chiaramente di domanda di export verso la Cina che è estremamente interessante per le grosse imprese straniere. Sarà sufficiente, ma io non lo so se sarà sufficiente, ma sicuramente può attuire il colpo, può agire in parte da paraurti. Mettiamola così in termini estremamente semplici. Sono due scenari: una Cina che crolla una Cina che non crolla, però che si tiene a galla. Qual è il migliore? Cina si tiene a galla, cosa vogliamo? Cina non devi crollare. Questa è la tua strategia. Come la strategia chiaramente della First Public Bank non farsi, ossia proprio acciuffare e rilevare dall'FDIC, il loro obiettivo è semplicemente di non crollare, non sono crollati. Ricordiamoci che c'è ancora una potenziale massa di manovra in Cina perché hanno seguito una politica monetaria ristrettiva, dunque sono arrivati al 4,5%, una politica monetaria ristrettiva, una politica monetaria che è, siamo così, focalizzata sulla riduzione del debito all'interno del sistema. Se questi dovessero rallentare anche, L'impatto marginale potrebbe essere anche abbastanza forte. Questa è un'economia che ha tenuto al 4,5%, se i dati sono reali, all'interno diciamo, di un sistema con una stretta creditizia e un governo che aiuta poco. Molto certo. interessante, c'è molta certo. resistenza qui. Chiarissimo Gian. Eh, in chiusura, veramente, eh, Toto Banche Centrali, perché ormai manca una settimana alla riunione di Fed e BCE, un ulteriore rialzo di 25 basis point per entrambe, queste sono le previsioni, le confermiamo o ci dobbiamo attendere qualche sorpresa? Ma io credo effettivamente sia per un momento, non so cosa succedere, ma io sono un tipo che spara la banca e io credo che la FED faccia 25 e il discorso sarà chiaramente sul comunicato di quello che dico ma io non credo che questi spostamenti oggi come oggi, in questo istante a quest'ora newyorchese del 5.5.86, effettivamente potrebbero la Fed a cambiare idea e più continueranno la Fed con la loro quanto tariff di cui nessuno parla. Questa grande stretta micidiale creditizia mm -hmm. qui non l'abbiamo ancora vista, ricordiamoci anche il Beige Book che non si è troppo soffermato su questo argomento. Dunque, questo è il 25%. Per la ecb alzano i sì, tassi, vediamo chiaramente... Tutte le posizioni che si delineano sul rialzo dei tassi, vediamo anche i non super falchi che chiedono che vengano innalzati i tassi, i tassi ulteriormente. Vediamo il capo della Banca Centrale Belga, che non è un super falco, super sì, fanatico, sì, sì. che dice sì, sì, bisogna aumentare i tassi. Questo non è il signor Holzman, che tra l'altro a me sta molto simpatico perché me lo dice quello che crede, e dunque, secondo me, si va a 25. La differenza è questa, Fed 25, però e questo penso che lo faranno magari con un commentario dipende quello che succede da adesso allora finalmente su sul settore bancario ECB mm -hmm. fa un minimo di 25 mm -hmm. e lascia prese agire che se l'inflazione non dovesse scendere okay. yes. fare di più io penso final rate ECB possiamo andare vicino al 4% ah, sì, come, Europa, esatto con come ha detto il governatore della banca centrale belga che citavi prima Pierre Wunsch eh, si è espresso uh, sì, proprio sì, così sì. esatto e tra l'altro eh, ha sostenuto anche delle, dalle parole di un altro Falco, eh, Isabel Schnabel che ha detto siamo pronti ad alzare già anche di 50 eh, punti base se sì, la situazione sì, sì, non dovesse cambiare sì, sì, sì. assolutamente la situazione non cambia qui andiamo al 4 secondo me c'è un'inflazione molto insidiosa nella zona euro perché è dei salari e qui ci sono i salari a senso unico, cioè come Luciano Lama dire sindacale della mia gioventù, c'è cioè la in variabile indipendente, i salari devono salire a prescindere dall'aumento della produttività, questo è il contesto della Banca Centrale Europea. Benissimo, Gian, lo vedremo naturalmente in diretta con i nostri speciali dedicati alle, proprio alle meeting, alle riunioni delle banche centrali. Io ti aspetto settimana prossima perché Grazie. quando scendono in campo le banche centrali anche Gian Ergas diventa assoluto protagonista. Quindi ci risentiamo a breve per commentare il tutto. Grazie ancora Gian per la tua disponibilità, ore Prego. 6 del mattino in quel di New York City e quindi una buona giornata ancora da vivere negli States. Grazie, grazie a voi, grande onore. Grazie, grazie. ringraziamo grazie. davvero ancora il nostro Jean Ergas in diretta da New York City.